«Ciao, sono Gaetano, ho 67 anni. La mia storia è iniziata 7 anni fa. Certo, quella che vi voglio raccontare, quella che ho scoperto e sto vivendo con soddisfazione. Dopo la mia attività lavorativa, durata 42 anni, anch'essa piena di lusinghe e buoni risultati, arriva il fatidico momento della pensione. Allora ci si pone il problema di come impiegare il proprio tempo e le proprie risorse». Spinto dal mio carattere ho cercato di scegliere un'attività che mi consentisse di crescere professionalmente e nel contempo permettesse di condividere con altri le mie esperienze e conoscenze. Dopo una breve riflessione mi sono reso conto che l'istituto più appropriato per soddisfare le mie aspirazioni fosse il senior civico. Mi sono candidato per l'insegnamento nel campo dell'informatica presso alcune strutture pubbliche pur non avendo una preparazione accademica in tal senso, ma spinto da passione e curiosità e per costringermi a migliorare. Mi è stato proposto un lusinchiero incarico, insegnare nozioni di informatica di base presso una biblioteca cittadina, di per sé a prima vista un'attività abbastanza modesta, dovendo trasmettere nozioni elementari a delle persone che hanno il primo approccio all'uso del PC. Modesta, ma che ha evidenziato immediatamente le problematiche insite nella comunicazione, considerata l'eterogeneità degli utenti. Certamente io ne sono stato il principale beneficiario, in particolare ho potuto affinare la capacità didattica ed approfondire altre tecniche complementari a quelle possedute. Più importante, l'opportunità che mi è stata concessa di condividere le mie conoscenze con tanta altra gente e soprattutto di aver lasciato la mia impronta, così mi auguro. Con alcuni si è accesa un'affinità particolare che viene tuttora coltivata con coinvolgimenti in attività che non avrei mai previsto. In tal caso ho piacevolmente subito io il fascino della loro impronta. La svolta più significativa alla mia esperienza descritta è avvenuta quando mi è stato proposto di integrare questo mio impegno con un'ulteriore attività. Mi sono sentito lusingato al solo pensiero di collaborare presso una struttura che ho sempre considerato un emblema storico-culturale in un contesto inavvicinabile, la biblioteca musicale presso la Villa Tesoriera. Non conoscevo molto della villa, se non l'aspetto architettonico ed il parco circostante, che mi avevano sempre affascinato, poi si legava molto al ricordo dell'inizio degli anni 70, durante il mio primo periodo di permanenza a Torino. Lì, proprio all'interno del parco, frequentavo un maneggio. Era gestito, non ricordo a quale titolo, da un signore industriale dell'abbigliamento. Mi pare avesse una fabbrica di abiti da sposa. Io ebbi il privilegio di disporre per diverso tempo dell'attrezzatura e dei cavalli che egli utilizzava per sé e per i propri figli. Proverò ad approfondire in altra circostanza se esistono memorie scritte o fotografiche dell'epoca sull'uso di cui sto ricordando. Ebbene, in biblioteca il mio incarico consisteva, consiste nel trasferire in formato digitale i libretti d'opera. Un lavoro di per sé monotono, forse banale, ma due vantaggi. I libretti così elaborati sono messi in visione immediatamente attraverso un sistema telematico interno gli utilizzatori attraverso una procedura di ricerca e consultazione automatica possono scegliere ed ascoltare i brani comodamente da appositi terminali l'altro anzi gli altri vantaggi sono tutti a mio favore da qualche anno sto trascorrendo alcuni pomeriggi della settimana in questo ambiente inconsueto lavorare in villa immersa in questo meraviglioso parco ascoltare a due locali di distanza le varie arie, dei concerti che si diffondono ed appagano. Poi, avere tra le mani questi documenti di tanti personaggi, autori, interpreti, case discografiche, generi diversi servono a me per colmare l'indefinita lacuna nel campo storico e musicale. Mi sento avvolto in un'atmosfera d'altro tempo proiettata alla realtà di oggi. Nelle giornate di sole, nel parco, si avverte la gioiosa presenza dei bambini e dei bei colori della natura che ne esaltano la bellezza e la vivibilità. Nello stesso contesto, alla musicale, man mano che ho acquisito consapevolezza del mio lavoro e fiducia da parte dei responsabili, sono stato coinvolto in un ulteriore progetto, devo dire il vero, che mi ha consentito una certa creatività. Abbiamo realizzato l'estensione in rete sul web di una banca dati esistente, rendendo consultabile online l'elenco di documenti di cui la biblioteca dispone e, fino a quel momento, possibile solo in loco. Il progetto ha rappresentato un motivo di accrescimento, ho dovuto affrontare risolvendoli alcuni problemi tecnici che altrimenti non avrei mai conosciuto. E soprattutto ho avuto la soddisfazione e la consapevolezza di realizzare uno strumento utile che potesse mediare con l'utente la memoria di questi reperti e che mi ha consentito di lasciare una modesta impronta della mia presenza e del mio lavoro.